Quello che vorrei proporvi oggi è una pratica che guarda di visualizzazione, che guarda momentaneamente al nostro passato, ma non per recuperare il passato, né per nostalgia, né per impianto, ma semplicemente per vedere una caratteristica fondamentale e fondamentale fondante e primaria della nostra esistenza che è il fatto che tutto è impermanente, che ogni esperienza che abbiamo è destinata ad andarsene, a scomparire, ogni legame che abbiamo è destinato a dissolversi e questo vale sia per le cose belle che per le cose brutte. Diciamo questa è la Buona e cattiva notizia dell'impermanenza che penso che per esperienza chi pratica eh, diciamo, possiamo dire che alla fine sia una buona notizia se si accetta l'impermanenza e quindi noi pratichiamo eh, per accettare l'impermanenza. Questa pratica in particolare che vi propongo è ispirata agli insegnamenti del Dalai Lama che dice che bisognerebbe guardare proprio eh, alle cose che, che, che ora abbiamo, ma che scompariranno. Ma soprattutto a Cristina Feldman, che è una insegnante di Vipassana inglese, che eh, proprio ci esorta a fare nostro questo, a questa esortazione delle lama e osservare eh, in profondità ciò che che vediamo oggi nella nostra vita e che potrebbe da un momento all'altro scomparire. Quindi vi invito a prendere una posizione adatta alla pratica, secondo la vostra abitudine, che può essere una posizione seduta. La, la, la pratica di meditazione si può fare storicamente tipicamente in quattro posizioni che sono seduta eh, in piedi, sdraiata e camminata, ma diciamo quella più normale è seduta e soprattutto è quella che è più consueta per una situazione come questa nella quale siamo tutti collegati e lo siamo chi davanti a un computer, chi davanti a, una, a uno smartphone. Quindi curate che la, la postura sia quella che vi permetterà per circa mezz'ora di stare il più possibile immobili, così da poter vedere bene quello che c'è nel corpo, eh, con eh, la schiena eretta. Mano rigida, le spalle aperte, il viso rilassato, le spalle rilassate. E con questo atteggiamento e anche con un'attenzione a quella che è la nostra intenzione del momento, cioè il motivo che ci sta spingendo adesso a praticare, ascoltiamo tre suoni di campana Ecco, questi tre suoni di campana, questa esperienza imperfetta dei tre suoni di campana, perché ho dovuto usare stavolta una campana digitale, poi siamo pure online, quindi non si sarà probabilmente sentito bene, ma tutte le esperienze della nostra vita sono imperfette. E questa si è verificata abbiamo vissuta e se ne è andata non tornerà e oggi praticheremo proprio su questo. Vi invito per farlo a concentrarvi sul respiro brevemente. L'aria che entra e l'aria che esce a corpo nel modo che ci riesce più facile, cioè osservarlo nella viscia, oppure nell'addome, oppure nel torace. Centrandoci sul respiro, torniamo al qui e ora. Ma mentre siamo qui, totalmente presenti a ciò che c'è adesso, recuperiamo delle immagini della nostra memoria e riportiamo alla mente tante cose che sono scomparse della nostra vita. Cominciamo dalla nostra infanzia. Mi rivedo bambino o bambina. I desideri che avevo. le cose che mi facevano paura. Cerco di rivivere quella sensazione di bambino che ha paura, magari paura del buio, non so come mi sentivo. consapevole che quella sensazione non c'è più, è completamente perduta. Eppure è ancora in qualche modo presente in me adesso. E anche riporto la memoria le volte, le tante volte che da bambino mi divertivo Quando riuscivo a giocare con gusto, con gli amici, o i fratelli, o i parenti, i genitori. Un'atmosfera che se n'è andata per sempre. E com'era quando piangevo? riesco forse a sentire ancora la sensazione delle lacrime che scendono le lacrime che scendono sulle guance come mi sentivo La cosa perduta o rotta o non, o non ottenuta o quell'abbandono, quella negazione che quel giorno mi hanno fatto così piangere, ora sono così lontani, non ci sono più. Ne rimane soltanto un eco nella mia mente. Ripercorro mentalmente l'atmosfera del vivere in famiglia, in quella casa. Quel clima che si viveva e che ora è del tutto irrecuperabile, eppure dentro di me. quel senso di sicurezza che provavo stando in casa oppure quel senso di insicurezza che provavo in casa per ciascuno di noi l'infanzia è stata un'esperienza molto diversa ma per tutti è qualcosa che appartiene al passato ma al tempo stesso è presente e vivo tutt'oggi in noi. Se ho avuto la possibilità di vivere in infanzia a contatto con i miei genitori, ricordo cosa significa, cosa provavo a stare a contatto col corpo di mia madre, a contatto col corpo di mio padre, sensazioni che non potranno mai più tornare, ma che oggi sono così presenti in me. Mi ricordo di quando sono stato adolescente, quella lunga stagione dell'adolescenza. Tutte quelle cose che mi facevano soffrire. Ho sofferto anche tanto. E dove sono quelle cose? Non ci sono più. si sono trasformate in qualcos'altro. Tutte le gioie che ho avuto dall'adolescente, poche o tante, quei momenti di tenerezza, quei momenti di entusiasmo, quei momenti di, di allegria, per delle cose che non ci sono più. Le speranze che avevo quando ero adolescente, in cosa speravo? Le illusioni, le mie illusioni di adolescente. Dove sono adesso? Tutte le vittorie che ho ottenuto in tutti i campi, nel gioco nelle relazioni a scuola dove sono quelle vittorie adesso e tutte le sconfitte che ho dovuto subire sconfitte anche pesanti umilianti Non è rimasto traccia se non dentro la mia coscienza. Non si potranno più ripetere. Nel corso della vita tante volte sono stato lodato per quello che ho fatto per come ero stato bravo per come ero stato abile per i risultati che ho ottenuto è capitato qualche volta Ecco, di quelle lodi non è rimasto più niente. Tutte le volte invece che sono stato umiliato, rimproverato, Retarguito, punito? Come mi sono sentito? Per quanto dolorose quelle esperienze non ci sono più, sono passate. i miei successi, i miei fallimenti. Tutte le cose belle che ho fatto. le esperienze piacevoli con le persone a cui volevo bene. I momenti di divertimento. I momenti di tenerezza. I momenti di amore. mi hanno nutrito, che non ci sono più e non possono tornare. Il dolore che ho provato, i tanti piccoli dolori della vita e anche i grandi dolori. che ora rimangono solo nel ricordo, solo come immagini. Sono anche scomparse tutte le esperienze che ho avuto attraverso i miei sensi, le cose belle che ho visto e che ho sentito, i libri che ho letto, che sono finiti, i film che ho visto, la musica che ho ascoltato. Tutto se n'è andato. Se è andato come esperienza e si è trasformato in qualche modo nella mia coscienza. Mi sarà capitato qualche volta di ballare. Com'è stato? Quell'esperienza di quella volta che non si ripeterà. E riporto alla mente le persone che ho amato e che ora, per un motivo o per l'altro, non sono più parte della mia vita. ma sono dentro di me, trasformate. Le amicizie che ho avuto che sono sfumate lasciandomi qualcosa provo a a ripercorrere mentalmente cosa provavo quando ero innamorata che sensazione nel corpo quella sensazione che non potrà in, mai, in alcun modo, ripetersi almeno in quel modo con quella persona. Ripercorro mentalmente i traumi che ho subito di vario tipo. Traumi fisici, relazionali, lavorativi, psicologici. traumi che mi sono lasciato alle spalle, ma che trasformandosi hanno prodotto qualcosa in me. Rivedo tutte le aspirazioni che mi hanno guidato in altri momenti della vita, le ambizioni che ho avuto, a volte senza fondamento, e a volte invece con soddisfazione, ma tutto quello che lei ha prodotto se n'è andato. Per molte delle cose che sono scomparse che ora non ho più Posso provare ancora dolore. Per molte altre delle esperienze che ho avuto e che sono passate, invece provo piacere, piaceri che siano passate. Ora c'è il mio respiro, la posizione del mio corpo e tutto il passato che ha il mio corpo, la mia mente, quello che sono adesso. Ora visualizzo cose che fanno parte adesso della mia vita e che potrebbero scomparire, anzi, che probabilmente scompariranno. Le cose che possiedo, gli oggetti, la casa, i vestiti, l'automobile. Tutto ciò che ora leggo, quello che vedo, quello che ascolto, le conversazioni che alle quali prendo parte. è tutto destinato a dileguarsi e a trasformarsi in qualcos'altro. Questa pandemia del covid l'attuale stato di salute del mio corpo che non può rimanere lo stesso. Le persone a cui voglio bene... dalle quali, in un modo o nell'altro, mi dovrò congedare un giorno. Così come le persone che mi feriscono, mi disturbano, mi opprimono, mi umiliano. Tutte persone con le quali in un modo o nell'altro non, non avrò più a che fare. Il governo, quanto mai impermanente. Ma anche tutte le persone più potenti del mondo, tutte le organizzazioni e le aziende oggi più grandi, più potenti, più ricche, sono destinate a scomparire. Così come molte specie viventi che sono a rischio di estinzione e si estingueranno così come la foresta amazzonica a cui viene tolto un pezzetto giorno dopo giorno Così come le barriere coralline che si sono già ridotte del 50%. E il ghiaccio del Polo Nord. Per il quale non c'è alcun motivo per il quale dovrebbe rimanere quello che è. E ancora per pochi minuti rimango a contatto con il respiro e con le sensazioni del corpo in questo momento, piacevoli o spiacevoli che siano, non cercando di cambiare quelle spiacevoli, nella consapevolezza che se ne andranno per sempre.